benvenuta. Salve, buonasera a tutti. Buonasera Assessore. Allora, vogliamo parlare con lei. Intanto la ringraziamo per essere sempre così disponibile insomma, ai nostri microfoni e, insomma, ed essere sempre insomma, eh, accettare questi scambi ecco, anche da parte dei nostri ascoltatori che hanno già inviato degli sms. Ma eh, l'argomento di cui le vogliamo chiedere, eh, in particolare un argomento sì. insomma, molto, molto acceso anche questa mattina, sempre su queste nostre frequenze, è quello del raddoppio dell'impianto dell'AMA di Maccarese quindi la famosa doppia discarica se possiamo definirla chiamarla così in maniera un po' più prosaica. No no no non è una discarica è un uh, impianto di trattamento dell'organico attenzione. Quindi ecco impianto AMA di trattamento dell'organico trattamento dell'organico esatto dell'organico eh, raccolto da raccolta differenziata sostanzialmente sì perché però il in tutti i casi sì. se posso. Prego prego Ecco, no, allora se posso vorrei dire che noi abbiamo fatto mh, durante la Commissione una valutazione complessiva di come vogliamo impostare la politica dei rifiuti nella città di Roma. Abbiamo detto che al primo posto mettiamo appunto il piano di riduzione della produzione dei rifiuti, come abbiamo già detto anche varie volte, si producono troppi rifiuti e quindi noi intendiamo diminuire almeno di 200.000 tonnellate la produzione dei rifiuti nella città di Roma entro naturalmente il 2021. Uno, e, e poi vogliamo incrementare molto la raccolta differenziata. La raccolta differenziata naturalmente co consente di ottenere eh, delle frazioni merceologiche che riguardano appunto l'organico, la carta, il cartone, il vetro eccetera. Allora il nostro intento impegno è quello di assolutamente dare un'indicazione di quantità noi abbiamo detto che faremo fare uno studio alla scuola agraria noi in realtà AMA farà fare uno studio alla scuola agraria del parco di Monza che valuterà le potenzialità e le criticità degli impianti esistenti dopodiché in termini di indicazione di quantità noi intenderemo trattare molto più organico perché ci sarà molta più raccolta differenziata ma non abbiamo detto la localizzazione noi può darsi anche che questo impianto che diciamo, potrebbe trattare da 20.000 a 40.000 tonnellate magari chiudiamo Macarese e lo facciamo da un'altra parte e quindi non abbiamo parlato, noi abbiamo parlato di tipologia di impiantistica nel senso che quel tipo di impianto che è, tratta l'organico dovrà diciamo raccogliere tutto il materiale di mh, frazione merceologica appunto legata all'organico all con un potenziamento del 500% ma non abbiamo parlato eh, di eh, localizzazione, abbiamo parlato di una indicazione quantitativa, cioè noi riteniamo che i romani saranno bravissimi, faranno un'ottima raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, dopodiché noi solo a seguito dello studio che valuta le criticità e le potenzialità, eh, noi valuteremo che tipo di impiantistica è necessaria un tipo di impiantistica che senz'altro dovrà trattare eh, dei rifiuti organici come dico sulla localizzazione finché non c'è questo studio che fa anche tutte le valutazioni di impatto ambientale eccetera noi non è che mh, eh, abbiamo eh, deciso niente quella è una bozza di percorso che ci dice allora la frazione di flussi appunto, co, co, che potranno essere conferiti a impianti dell'organico dovrà essere raddoppiata del 500% poi noi potremo anche decidere di chiudere Macarese e di fare questo impianto di cui comunque eh, sarà importante la, la, la valorizzazione in altre località. Quello che tra l'altro noi intendiamo fare comunque perché noi siamo ben consapevoli delle preoccupazioni dei cittadini, quindi noi vorremmo addirittura che le attuali 100.000 tonnellate che non sono trattate nell'impianto perché l'impianto tratta 20.000 tonnellate di organico, quelle 100.000 tonnellate di trasferenza noi cercheremo addirittura, al, ovviamente come obiettivo, quindi non domani ma come obiettivo di eliminarli e di eliminare proprio questo passaggio di camion che è quello che dà anche molti problemi ai cittadini quindi secondo me è un allarme che dovrebbe rientrare quantomeno noi quando avremo l'analisi eh, presumibilmente della scuola agraria del Parco di Monza faremo gli incontri con i cittadini, discuteremo comunque di tutte le potenzialità decideremo se sono sufficienti gli impianti di comunità che abbiamo già detto essere una nostra prospettiva accanto all'autocompostaggio e valuteremo un'eventuale appunto impiantistica che potrà essere localizzata dove sarà più opportuno dal punto di vista anche aziendale e comunque senz'altro dopo un percorso condiviso. Mi sembra che il sindaco di Fiumicino si è allarmato eh, ma noi abbiamo parlato di un'indicazione quantitativa di sviluppo nel senso che noi vogliamo in incrementare molto la raccolta dell'organico perché non sta né in cielo né in terra che oggi questo organico vada a finire in impianti dell'indifferenziato, cioè è una cosa che è assurda, quello è materiale che va valorizzato, non può essere buttato, quindi il nostro come anche riconosciuto l'onorevole Bratti è uno sguardo innovativo verso il futuro. Quindi c'è stato proprio un, in qualche modo una sorta di allarmismo e di fraintendimento insomma rispetto sì, alla vocazione. Noi mm. potremmo anche decidere di chiudere e di fare da un'altra parte. Allora aspettiamo lo studio, come ho detto ieri, l'ho detto chiaramente, ho detto aspettiamo lo studio che valuterà le potenzialità, le criticità, farà un'analisi anche degli impianti, dell'impiantistica esistente. Quando avremo lo studio capiremo la quantità complessiva, l'orientamento è di aumentare molto la raccolta dell'organico perché comunque, come dico, questo organico oggi va a finire, eh, eh, va a finire, in, in, in, va, va, va perso sostanzialmente e questo non va bene, cioè, ormai in tutte le città italiane si fa la raccolta separata dell'organico. Ecco, a Roma purtroppo solo dove c'è il porta a porta e solo dove ci, sono, dove ci saranno anche appunto, le osi eh, ecologiche dedicate si potrà fare questa raccolta separata dell'organico. Poi io credo moltissimo, come ho già detto, nella riduzione dei rifiuti, perché i cittadini, insomma io credo che sia importante il ruolo di protagonismo dei cittadini, perché se noi impariamo a fare l'autocompostaggio domestico, se noi impariamo e, e, e possiamo diciamo, imparare a ridurre la produzione dei nostri rifiuti, insisto su questo punto della riduzione che è centrale, noi davvero poi la quantità di rifiuti da mandare a smaltimento e quindi come ho detto anche ieri in tante città si fa l'autocompostaggio domestico anche in condizioni abitative diciamo, ristrette e in tutti i casi quello che resta andrà trattato ma dove andrà trattato questo lo valuterete dopo lo studio e comunque sarà un percorso condiviso con i cittadini di sicuro. Senta Assessore lei appunto sta parlando di questo auto compostaggio domestico mi sembra molto interessante perché è una forma così di autoresponsabilità proprio del cittadino certo. E in che modo può essere? Cioè il cittadino verrà educato a questo verrà? Certo noi faremo dei corsi di compostaggio peraltro Roma in realtà diciamo che mh, lo fa già insomma sappiamo che che i cittadini sono eh, diciamo già spesso in grado di fare io li chiamo i giardinieri e gli ortolani perché alla fine eh, invece di conferirli appunto ai centri di raccolta per poi dopo andare a discutere sugli impianti eccetera, sarebbe proprio meglio riciclarli in proprio per trasformarli ad esempio in prezioso nutrimento per le piantine in vaso, per migliorare per chi ce l'ha la terra del giardino mh, mh, e tra l'altro anche per risparmiare sulle innaffiature e sui concimi e secondo me con un po di impegno e anche con un pizzico di sensibilità per l'ambiente davvero potremmo diventare dei giardinieri e anche dei coltivatori di cassette sui nostri davanzali eh, e possiamo collaborare perché i rifiuti organici diventino oro per le nostre piante e eh, questo secondo me eh, questo, mh, questo diciamo eh, questo, questo modo di gestire eh, questa buona pratica in realtà io la chiamo la miracolosa fabbrica naturale che attraverso appunto i batteri del terreno trasforma queste sostanze che sono eh, rifiuto e che noi invece diciamo li chiamiamo materiali post-consumo in compost, e quindi eh, un benefico e profumato humus che ci consente appunto poi eh, di utilizzarlo a partire dai nostri vasi. Ora capite che tutto questo va a finire in mezzo alla plastica, cioè, abbiamo visto l'altro giorno si andati a fare una un sopralluogo a a Malagrotta cioè abbiamo visto in questi nastri sarebbe veramente quasi educativo che i cittadini si rendessero conto io ho visto talmente tante discariche ho visto impianti dove vedere tutto questo materiale che è risorsa che potrebbe essere davvero l'oro verde eh, può, diventa invece materiale da mettere in queste discariche che poi hanno dei problemi eh, presentano eh, delle complessità eh, nella gestione insomma in fondo, eh, diciamo che eh, è un modo anche per restituire alla terra quello che è della terra, eh, certo. i nostri rifiuti, proprio do, dopo il nostro pranzo. È un modo per restituire terra alla terra. E eh, quindi, secondo me, questo è il vero approccio. Eh, io credo che altre, altre polemiche eh, che sono anche sorte in questi giorni siano veramente fuori da un orizzonte culturale in cui noi ci siamo posti con il nostro piano. La ringrazio, Assessore, assessore Montanari, all'Ambiente del Comune di Roma ringrazio di, da, per essere stata qui sulle nostre frequenze su Radio Roma Capitale e allora le auguro una buona serata un buon lavoro soprattutto perché insomma ne ne ha bisogno sicuramente grazie grazie assessore certo grazie a voi grazie a voi grazie